In questa video lezione vedremo come per effetto dell'evoluzione del web si siano diffuse una serie di tecnologie che in qualche modo sono eh, abilitanti anche per la partecipazione. Vedremo poi una panoramica delle principali piattaforme per la partecipazione online che sono maggiormente utilizzate quando si promuovono eh, iniziative di consultazione pubblica utilizzando il web come piattaforma. Il web 2.0 è una modalità di utilizzo delle tecnologie internet basata sulla interazione e partecipazione degli utenti nella creazione di contenuti. E quindi, in qualche modo, un superamento eh, di quello che era eh, l'utilizzo del web e di internet fatto sino a quel momento, quindi una modalità monodirezionale di presentare i contenuti senza nessuna interazione, per arrivare a una serie di ambienti, di spazi, in qualche modo incentivano, facilitano eh, il dialogo tra gli utenti. Il primo segnale di questo cambiamento sono stati, sono stati i siti di eh, blogging, cioè gli spazi che permettevano agli utenti in maniera facile e immediata di creare, diffondere e pubblicare contenuti su internet. Successivamente si è passati a delle piattaforme che in qualche modo avevano il loro punto di forza nella possibilità di interagire commentando, dialogando eh, tra il soggetto che pubblicava i contenuti e gli utenti che in qualche modo erano fruitori di quei contenuti online, sino ad arrivare al web come lo conosciamo ora e in particolare con quelli che vengono chiamati social media, cioè tutti quei canali, piattaforme, da Facebook a Twitter, a YouTube che permettono agli utenti di creare, pubblicare, condividere, socializzare eh, conoscenza utilizzando vari media. Questa esplosione di canali, di contenuti, di informazioni ha in qualche modo influenzato anche le metodologie e gli strumenti che vengono normalmente utilizzati per fare partecipazione, quindi tutte quelle che sono spazi e tecnologie che in qualche modo abilitano la partecipazione dei cittadini. Quando la pubblica amministrazione decide di usare questi strumenti, in qualche modo si pone quindi il problema di capire quali possono essere le tecnologie migliori, quindi di costruire uno spazio della partecipazione che sia composto degli strumenti giusti, delle metodologie giuste, per consentire a tutti di poter partecipare esprimendo il proprio punto di vista. E' quindi un problema di infrastrutture, di strumenti, ma è anche un problema di scegliere di utilizzare gli strumenti giusti per le finalità che, si sono che sono state assegnate a quella consultazione. A seconda quindi di quella che è la finalità della consultazione, si possono scegliere diversi strumenti. Ad esempio, se l'obiettivo è quello di raccogliere informazioni in maniera strutturata, si possono utilizzare software che consentono di creare e gestire indagini online, uno di questi, uno dei più diffusi è Lime Survey, ma allo stesso modo si potrebbero usare gli strumenti messi a disposizione da Google come Google Moduli, quindi piattaforme che consentono in maniera semplice ad utenti anche che non abbiano delle conoscenze da, da programmatori di realizzare indagini online. Quando invece l'obiettivo è quello di eh, raccogliere idee, di stimolare la creatività e la partecipazione dei cittadini, si possono usare delle piattaforme che sono nate apposta per facilitare questo tipo di partecipazione. Una di queste è IdeaScale, IdeaScale è una delle piattaforme più utilizzate, consente di creare facilmente degli spazi per raccogliere idee proposte, categorizzarle, votarle, condividerle sugli altri media sociali e quindi in qualche modo amplificare gli spazi di partecipazione e dialogo a disposizione dei cittadini. È possibile usare delle piattaforme. Ci sono degli esempi anche nella pubblica amministrazione italiana, in questo caso è l'ideario, che consentono di eh, creare in maniera facile degli spazi per la partecipazione che siano in qualche modo ehm, costruiti utilizzando i principi e le funzionalità del Web 2.0, quindi la facilità di creare contenuti, di condividerli, eh, di votare i contenuti preferiti, dando quindi modo a chi partecipa di poter realizzare in qualche modo una esperienza di partecipazione interattiva pur non essendoci una modalità di incontro e di relazione in presenza. Quando l'obiettivo della consultazione è invece quello di eh, condividere la costruzione di un documento, quando si vuole mettere in condivisione un progetto, un testo sul quale si sta lavorando ma non si è ancora arrivati alla versione definitiva, si possono usare delle piattaforme che consentono agli utenti di inserire commenti puntuali in maniera strutturata su testi che devono ancora essere promulgati, quindi di intervenire in una fase in cui ancora la decisione non è stata presa e il proprio contributo può servire a migliorare la qualità di quel testo. È il caso, per esempio, di Commenta.pia, che è una piattaforma anch'essa basata su funzionalità del web sociale, qua nella quale gli utenti possono leggere documenti che non sono ancora stati chiusi, quindi non nella loro versione definitiva, partecipare a un'attività di revisione dei testi in un'ottica di miglioramento della qualità del testo, inserendo dei commenti, votandoli, condividendoli su altre piattaforme social, quindi in qualche modo partecipando in maniera attiva a una fase del processo decisionale pubblico che normalmente rimarrebbe chiusa all'interno dell'organizzazione. Un esempio di utilizzo di queste piattaforme, lo vedete alle mie spalle, per esempio nella consultazione pubblica sulla strategia per la crescita digitale. Strumenti di questo tipo, come vedete, consentono agilmente all'utente di individuare il punto del testo nel quale si desidera inserire un commento, inserire il proprio contributo, votare, esprimere la propria preferenza, gradimento rispetto al contributo inserito da un altro utente, condividerlo o segnalare nel caso che quel contenuto sia eh, poco appropriato. Nel caso in cui invece l'obiettivo della consultazione sia in qualche modo quello di dare spazio ai cittadini, quindi si parli di iniziative che non vengono promosse direttamente dalla pubblica amministrazione, ma in qualche modo nascono dal basso, ci sono una serie di piattaforme, di strumenti a disposizione sul web che possono essere utilizzati. Uno di questi è per esempio change.org, che permette l'iniziativa di cittadini in forma singola o associata per portare avanti delle proposte, delle campagne sulle quali si richiede l'adesione e la partecipazione di molti. Questo che vedete alle mie spalle è lo strumento che il governo inglese mette a disposizione dei cittadini che desiderano sottoporre una proposta, un'iniziativa ai propri decisori. È possibile in questo in questo spazio inserire delle petizioni che a seconda del numero di, di firme che riescono a raggiungere possono avere un esito diverso. Oltre le 10.000 firme la petizione avrà sicuramente una risposta da parte del governo, quando si superano le 100.000 quella proposta alla, raggiunge la dignità di essere discussa all'interno del Parlamento. Ugualmente il governo americano ha una piattaforma che consente ai cittadini di sottoporre questioni direttamente all'attenzione del presidente, in questo caso. Questo tipo di piattaforme quindi in qualche modo incentivano spazi di partecipazione e di dialogo che possono essere promossi allo stesso modo dall'alto o dal basso. Esistono poi delle piattaforme cosiddette tematiche, cioè degli spazi di partecipazione che vengono appositamente progettati e costruiti per una determinata finalità. E questo è il caso, per esempio, delle iniziative di partecipazione che utilizzano eh, la modalità del, del bilancio partecipativo, quindi la cui finalità è quella di includere i cittadini all'interno di un processo che consente loro di indicare le priorità nelle modalità attraverso le quali verrà eh, utilizzata una parte del bilancio comunale. Questo tipo di iniziative quindi hanno necessità di avere uno spazio, una cornice dedicata nella quale l'intero processo di consultazione si possa svolgere. Questo è il caso del bilancio partecipativo del Comune di Milano. Ci sono poi delle piattaforme che nascono per dare la possibilità ai cittadini di segnalare problemi, malfunzionamenti e quindi in qualche modo di fornire informazioni ad altri cittadini ma alla stessa pubblica amministrazione in quel territorio perché possa intervenire e risolverli. E quello è il caso di Fix My Street, la piattaforma che vedete alle mie spalle, che è la più famosa e la prima delle piattaforme largamente utilizzate per questo tipo di segnalazioni e che nasce proprio con l'obiettivo di dare modo alle persone di eh, segnalare e condividere eh, informazioni, segnalazioni allegando spesso anche fotografie o altre informazioni che aiutino a capire qual è il problema e come intervenire a risolverlo. Allo stesso modo esistono piattaforme dedicate che consentono di svolgere attività di partecipazione specifiche come per esempio il monitoraggio civico, questo è eh, che vedete alle mie spalle è Moniton ed è una piattaforma nata appositamente per dar modo alle persone di poter condividere informazioni che riguardano gli interventi realizzati con i fondi dell'Unione Europea nell'intero territorio eh, nazionale. Quindi in qualche modo restituire una fotografia di quella che è la situazione dei progetti e degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dando quindi modo ai cittadini di esercitare una forma di controllo e di monitoraggio su come vengono utilizzate queste risorse.